Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 siamo tornati su Super Smash Bros Ultimate In questa parte facciamo altri spiriti Novità, uh, uh Muoviti mm, so. Chi è stato l'ultimo? Io cioè, no, tu sei stato l'ultimo No no Mi ricordo, Tu devo, sei stato l'ultimo Devo fare Domps Io No un attimo, ok, okay no, non l'ho mostrato condizioni, ho condizioni, tu vedi uh, com'era? No. ah si sì. ehm, um, potenza che fai? Che, no, fai... No, che... No, che fai? oh, io non sto muovendo niente, che ti arrabbi? tu stai muovendo? Sì, prima. no, non mica sto muovendo se vedi le condizioni ti serve andare al caso configgere il tuo esercito Okay. ok andiamo let's fight saranno micro donkey kong si sì. ma 6 sì, donkey kong no 5 donkey kong scusa sai leggere ecco 5 donkey kong ah ti ha colpito questi sono i Donkey Guba oppure i Guba Kong. Wow, Triple Kill! Questo spirito fa schifo. Lo so, tanto non usiamo mai già, gli spiriti di, di su, Usiamo sempre quelli che aumentano il danno ai pugni. Eh, no, ma quello è uno che spirito fai? combattente. Io non sto facendo niente. Va, Okay. ok il nemico entra maxi lui attacco io sono già bene con difesa cambiamo solo personale direi che voglio usare Mario si sì. vado a usare lui mi dispiace per i personaggi che non vengono mai usati però <ride> sì. <ride> non hai controllato le cose? Già ho visto eh, Non c'è niente ah, Non è che non <ride> Non abbiamo ancora molti no. Perché dovrebbe servirci? Eh? Cosa? Non ci serve si sì che ci serve Ma anti mazzis ci... Praticamente si può fare i danni normali anche a un mazzo I danni sono sempre gli stessi Solo il nemico diventa più grande e quindi è un hitbox maggiore, che può essere sia buono che cattivo. No, non è quello, solo quello mi qui aumento. Fa danni più potenti, ecco. No, comunque fai più danni al mazzi, è quello che fa l'antimazzi. No, no, no, Sì. No, non intendo quello. Ma come? Ero l'altra. Oh, lo schifo. <ride> Uccidilo. Ok oh, ed è così che si finisce un avversario senza rispetto Mi Valuta. raccomando ragazzi Sempre così dovete essere Valuta Valuta How dare you Valuta How dare you Che senso ha quello che dice? Aspetta aspetta non andare già da qua Vai <coughs> Ma gli no, andiamo sola. di qua Ma stiamo mancando tipo un'area Cioè le aree le stanno completando Com'era lo spazio di terremoto con. c'è un, un antiterremoto? Sì. No. No. No, impedita non caduta. Che, ci... che senso immunità alla caduta? E eh boh, forse sa... qua... quando cado non mi faccio niente. Mi sa che quando cadi dallo scenario, cioè provo giù, però. Eh, risali. Boh. Boh, forse. Puoi no. morire sotto ai lati. Forse adesso... immunità alla caduta nel senso.. perché quando c'è un terremoto. Il personaggio cade continuamente a terra. Ah, quella caduta. Tipo la scivolata l'inciampo. Io così lo chiamo. C'è chi mi Vediamo, vedi, sono antiterroristi. Anti sono mossa. Ok, easy. Vai ancora così. lì. C'è sì. un'aria. Comunque prima o poi a vedere. Ma non andare lì. Se solo che si. Finisci prima quello. Failong, ok. Che tanto poi non. non poi diventa un piccolo cieco. Dopo... Ok, stop allora. Punghi e gomitata saranno più potenti. Calci e ginocchiate nemico saranno più potenti. Incontro il in modalità energica. Ok. Allora, lui è difesa. Uh, energia, diciamo che mi mette un po' più di vita. Non, non guasta mai. E poi usiamo KB KB Krabazoo KB Mi sto tirando, sono impostato. Let's go. docchi. io sono raffreddato come lo schifo. Perché fai il tonno? Capacità di salto nero. Oddio, no, sono pesantissimo. Che faccio il tomuto per iniziare al meglio no la stavo colpendo dai togli sta capacità di salto di io e eh no probabilmente viene per tutta la partita boh easy peasy ho subito quanto uno due colpi massimo con Kirby sono troppo bravo senza vantarmi però mi vanto senza vanno non per vantarmi però mi vanno legge le condizioni legge il le condizioni non è una super corazza non è così. super corazza si sì. e non lo puoi fare andare sotto shock più difficile infliggerà danno oh questa è bella questa mi te, mi sa è questa è piace questa è bella questa è bella questa che bella questa è bella questa è bella bella bella che dovrebbe servirti? Non lo so. Per le papà, dove le mie così... Megaman. Vabbè. L'ho già usato altre volte. Ma va? Mm -mm -mm. Mm, mm, mm, mm, eh, Cos'è? Quello bro attenzione eh, che ti può fare quarterback. ed è quello che Chi fa. Ciao. No, oh. oh, quarterback a placcarti. Cambia formazione. Cambia formazione. Avrei dovuto usare Kirby. Che. Ah, non è neanche un, un asso, un astro nascente lancio più un servo oh che fai? Ah si scusa mi sono seduto su un coso si sì, bravo perché uno si dovrebbe sedere sul joyo con un... ma per sbaglio cioè, mi sono seduto e stai gioco ok lo so. io non lo fai più mo, però. Okay. lo sa so chi no? Nah. anzi si sì. Marco che non va si sì, non è cambiato <ride> il nome Vai. Scegli un Ma Perché non va? Ok. Potevamo anche fare così. Guarda, clicca giù. No. Ni mi. mi vedi cambiare lo schieno. Scegli un personaggio che è di giallo? Sì. si Si, si, si, si. Ma, sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Ma con la faccia di scuro proprio. Non mi piace. Shot. Stai parlando un po' di tattica? No. Bravo. Così che ti voglio. <coughs> e ora non si può più andare avanti, dobbiamo andare indietro. Bravo. Si può andare no, qui no, no, di. No. Qui. no, no. Sì, ma no, nel senso si può andare. No, no. Dall'altra parte no. Ok, ora vai da, da quell'altro. Uh, Yoshi di lana. non lanciare condizioni che devi sprecare così non sarà più facile lanciare, lanciare tutti ecco. oh tu, tu, tu, tu, tu, tu. se che devi fare qua devi prendere eh, capacità prendi capacità di lancio più con silver così eh, lo prendi e lo lanci e lo lanci lontanissimo ma io non, non uso la presa quindi tu fai <ride> Non dice che userà più lanci, quindi potrei usare anche. Sarà più facile lanciare, ho detto. Nel senso che c'è eh, più. Eh, nel senso lui non userà più lanci, quindi.. quindi allora, non, non è capito più. Nessuno dei dito. due userà Sì, ma non è capito quello che intendo Sì, ho capito. A parte che ti stiamo bullizzando Io intendo che tu puoi prendere uno e lo lanci e vola tantissimo. Bravo. Che fai? Vuoi continuare? non altro modo per uscire. Sì, avresti potuto aspettare un secondo e ti portare da solo. Questa <ride> okay, volta io prendo. Scegli un personaggio! Perché non va. Vabbè succede uno, fai come volevi fare tu. Vai. Non va. Perché dov'è il punto? Scollega, metti scollega. Ok. Facciamo Yoshi. E restiamo in tema, ok? Oppure Lucas. Lucas. Restiamo in tema. Lucas. Lucas. Lucas. Ok, basta. Lucas Sino. Sì. Lucas sì. Non hai messo Silver. Eh. Non hai messo Silver? Sì, vabbè tanto. No, ma che. Ma dai! Perché l'hai interrotto? di che è fatto? Io non ho interrotto il coso. Me l'ha interrotto da solo. Scegli un giù Vai! Giuno, spoglega! Mm non se perdi anche a voi io ti... Sì, vabbè guarda che schifo lo spam lo spam più totale per ti muoio sto morto Bravo, ora che te ne fai della abilità di Yoshi che non serve a niente? <ride> niente. La abilità di Yoshi la è la più utile di tutte, bravo. Anzi, no, la più utile è quella di DDR. Perché? Perché? Ah, fa la stessa elettrica questa. <ride> Solo che non puoi ingoiare. Cioè, non ti dà un vantaggio. No, in realtà mi sa che lo puoi sputare comunque. Questa è la piattaforma, se meglio la gestisco. La una piattaforma. Let's Let's ah, no. Ecco no. cosa vuol dire lanciabilità pure continuare Mettiamo salto meno No <coughs> Perché dovrebbe servire salto meno? Perché così non salto molto Salto ma non le, quando si spara fuori Non c'entra niente Ok Quando vuoi eh ah. No mi so stufare un tiro blu risolverà la situazione quindi è una piattaforma ah. li puoi uccidere qui con la roccia dun, dun, dun. Scusate per il taglio improvviso mentre la battaglia però. Robe. Okay? Io, io, ok? io faccio i tagli come se non fosse successo niente. Io taglio nel preciso momento in cui ti, tu metti pausa, quindi non si capisce. Non ho se... messo, sì messo pausa. Sì che hai messo pausa, hai messo Vabbè però è un taglio <ride> improvviso, okay. Tipo tu dici scusate per il taglio, anche se non è... anche se sembra che non è successo niente si sì, però è troppo lontano lo schermo non si capisce niente mo cosa? sei morto che è successo sì, però uh, li ho, ho colpiti tutti vabbè ci sono i miei comandi faccio io poi ti faccio fare no, due turno no ma due mi due sa due che proprio giochi tu mo. Eh si sì. poi ti faccio fare due turni di fila Mattia sei giochi tu non possiamo collegare un nome a un, a un telecomando così no, visto che io uso sempre quello blu e quello rosso lui è morto da solo bene la mente fammi capire la stavo ridendo di questo uh l'ho calpestato che stupido e due sono andati oh mi ha mangiato perché c'ho la roba in... ah, yeah. No, l'ho mancato. Oh, basta. Non stiamo a Sanremo. Marco! Marco! Marco! Fai il spamma! Usa la mia tecnica! Non ci credo. Sei stupido. Non è colpa mia! Io sono. Vai cambiare. Scegli un personaggio! Kill me! Basta! Prego. Basta! Dai, è fastidioso! <coughs> ok. Pronti! Via! Siamo sì, saltati solo gli a caso! E' finiti i salti. Ma dai! Oh, bravo! Toccate di nuovo per te ne oh, Sto spirito qua! Oh. Peggio di Rayman! Si sì, vabbè, Rayman. Rayman era facilissimo. Tutti sì. sono facili. Tranne questo. questo No, questo qua è facile è fastidioso solo questo spirito il fatto ma... che sono 4 contro 1 allo bu, stesso tempo morto. e che ti fanno volare si, boom morto l'unico sì, che sta morendo qua sei tu ti faccio notare che è il 30% e gli altri il 24 no, io... guarda è diventato di nuovo nero lo scudo Yoshi quello che non si sta per rompere lo scudo sta facendo quello sopra! Non lo so! Sta giocando a fare gli, gli attacchi spin. vuol dire le, sta, sta facendo le cazzo. parate? Uh -huh. Uh -huh. Oh, ora tocca a me però. <coughs> I, i, i. Mettiamo qualcosa che ci rende molto più forti no. Abbiamo un mazzi che ci no. rende no. mazzi! No. No, sono inutili so. in quelli che sopra. Perché questo che ci rende mazzi? Vai. Ah. Sono inutile qua, non serve. Sì, serve, li facciamo volare ancora di più. Come ah. <ride> oh no? Senti, ora. Ora, sì, me la... ora me la vedo io. Tagliamo da qui fino a dopo, fino a quando non ci riusciamo. Si sì, però aspetta. Spa, sì, non vedo io. Intanto prendo <ride> Silver. <ride> Shh, basta, ti prego. È il terzo e il terzo non ci sono consigliati è il terzo ho capito devi mettere ok per qua vediamo c'è un altro ma vabbè dai facciamo così scegli un personaggio Basta, ti prego, smetti di cantare. Marco, dai. Vai, taglia. Ok, la... abbiamo una... No, no. Quella sì. era la buona, l'abbiamo messa Io taglio comunque appunto. tanto. Eh, vabbè, taglia una battaglia, poi vedi che la per le persone si incazzeranno. Purtroppo. Grazie per aver detto una parolaccia. Non è una parolaccia. Cos'è il tema di battaglia di Mario e Luigi, dream, dream, no, Mario Luigi te. dream Team Bros? Mario Luigi Dream Team Bros. Sogno aperto. Guarda lo che spaventata sta testa a caso. Oh. Nemmeno lui sa che cosa sta facendo. No, io cerco di fare il dash. Sì, il dash. Quello. un attimo. Come ho fatto? Ah ecco. Questo. Ciao. E eh, io non so fare il giro il gigabuff, fammi capire. Poi sta pure in tema, perché il gigabuff può fare la mossa per addormentarsi, e anche può fare adormentarsi. Si è addormentato da solo. L'ho usato io. Non è vero, non lo sai giudicare. Vado io, vado io Prendo io la strada Clicco io Che poi prende te Dove? Ok, nutella. <ride> Com'è che si chiama davvero? Nella, nutella. Nella Nutella. Peach è. abitante. Femmina. Pronti! Via. Ma sei tu! Che vuoi fare? Non è colpa mia. Io non ho fatto niente. Tu hai cliccato? E che senti che me lo faccio. Io non ho cliccato. Io non ho cliccato niente. Fine. Due ombre per colpirlo. Albero. <ride> Nick. Assistente o oh, Dio. Nemico verrà a farci il triste. alleato gli assistenti appariranno come combattere avversari vabbè si quello è sempre facciamo che uso Lucas perché non ho avuto l'occasione buona per usarlo me l'hanno shotato così cioè ha usato il pi che thunder e non ha usato lui Thunder. si dice thunder in inglese non thunder Oddio, c'è stato un frame rate drop uh, assurdo. Beh, smetti Dio santo. Smetti! Sì, ma no, non si può fare così, eh. Devi ucciderlo. Come faccio? Oh, a L'hai appena fatto. Figo. <coughs> Già la stella. Pi! Pi, che hai fatto? non lo posso spammare non lo puoi schivare il finifamico mio e non puoi fuggire dal PK Thunder. No ma dai Sei suicidato perché il posto che l'ha pure paga parato perché sennò l'avrei ucciso Ma non va bene. Se poi non capisco ancora cosa so fa Anti Assistenti. Eh? Cosa so fa Anti Assistenti? Io metto il danno contro gli Assistenti. Cioè di solito gli fai molto in meno danno. Colpisci, l'ho un'occasione l'occasione loro per colpirlo, l'hai mancato. Cioè eri sotto di lui mentre lui colpiva molto e non hai fatto una mossa dall'alto verso il basso. caldo caldo minci... spingelo verso i bordi non so fa male stiamo sei ultimi <coughs> Se, sei invincibile secondo te come dovrebbe funzionare non so, c'è no, è invincibile, non funziona <sighs> che okay, l'ultimo ultimo, ultimo. ultimo coso no spirito best dolce no. apercia incontra energia in di Super Mario Galaxy Anergia e nemico Maxi quindi semplicemente cambio questo <ride> E contento facciamolo comunque, tanto abbiamo fatto qualcosa. Vabbè pari. grazie. Non c'entra, non è che per un minus modo si fa pure la battaglia. Ma perché Pikachu fammi capire? Perché il tuo giallo che altro dobbiamo usare? ma cos'è sta roba? perché stanno le api? questo è un oggetto usare contro piccolo si sì, certo, lo dovrei fare prendi, prendi quell'alveare hai visto gli alveari? noooo mm -hmm. la stanno per essere sapute mio mio mio mio <ride> che bello vincere facile, ho fatto un perri senza volerlo mio mio Aiuto. no, no mi spassi sp in mano via muori non proprio in mano vabbè è morto no no no no no no via. Oh, oh, no no no no. A tempo, detto. Ma no no no no no no no no no no no no no no schifose. <ride> Io uso Kirby. Lo sapevo che era tempo, ma... Madonna mia! Vai! Se quelle api del cavolo, per non dire altro, si stavano su di lui invece di cambiare avversario bersaglio così, giusto per. Mica hanno cambiato il bersaglio. No. Fammi capire quelle che stavano prima su di lui, perché sono su di me? Perché tu, tu le subivi mentre lui subiva altre e poi le perdeva lui. No. Come le Erano le stesse lui. sue, poi da me, dalle mi sono venuta a me mi sono venuto a me ho detto sono venuta a me, dove l'hai sentito il B rifacciamo una riproduzione di quello che ha detto sì, rifacciamo una riproduzione <ride> però io non posso dire <ride> direi quello che le <ride> abbiamo <che ride> ho detto Sei sì, dai intanto, intanto sto vincendo a me non serve. Okay. Vittoria! Intanto non vengo attaccato dalle api Ok, mi sa che questa ha un Emporio Questa un Emporio vado questo tutto No Dojo E dojo <ride> Ah sono felice di E poi di Quindi la prossima parte di Super Smash Bros altri <ride> Continueremo. me è un Ci vediamo alla prossima Ciao. Ciao.